Questa domenica celebriamo il battesimo, il battesimo di Gesù, una nuova epifania, certo è Gesù che si manifesta pienamente a noi nella sua umanità ma direi anche nella sua divinità, è giusto che si manifesti ed è il padre a manifestarlo, costui il mio figlio prediletto, ascoltatelo si tratta dunque di un rapporto di amore intenso si sente amato è il Signore che è voluto essere uno di noi, che è venuto in mezzo a noi per condividere tutto di noi a riguardo Don Tonio Bello diceva è il gesto supremo della familiarità con la nostra storia, il gesto della sua condivisione che permette appunto al cielo di aprirsi è il cielo che si squarza e permette anche l'immissione dei valori del cielo qui sulla terra per questa mescolanza di dio con l'uomo questo fare tutt'uno proprio mentre gesù scende nel cuore della terra coperto dalle acque si attua questa mescolanza si attua nel mistero è un battesimo che Gesù vive proprio con questo intento di condividere tutto dell'uomo e il sentirsi amato da Dio e l'amare Dio in prima persona, entrare in questa circolarità dell'amore di Dio, per cui anche il nostro battesimo, che è quel battesimo del fuoco annunciato dal Battista, ci permette di vivere con intensità quell'amore che viene dal Padre perché solo quando ci sentiamo amati, allora possiamo a sua volta amare, ma al tempo stesso riusciamo a fare cose grandi, chi non ama, chi non è amato, chi non si sente amato, si intristisce e si chiude e rimane passivo, immobile, non è capace di decidersi, di fare un salto, chi invece sa di essere amato? riesce a fare grandi cose, anche a scalare una montagna, riesce a fare, realizzare tanto perché sa di avere qualcuno accanto, qualcuno che dà senso alla sua vita questo ritengo che sia il battesimo, il battesimo è l'attuazione del mistero di Dio che ci ama fino al punto di venire in mezzo a noi e scendere in quelle acque in quella umanità e sentiamoci dunque amati, se ci sentiamo amati mettiamo in atto il battesimo. Allora potrei dire che amare il prossimo, amare Dio significa attuare fino in fondo il battesimo. Ognuno dovrebbe riscoprire il proprio battesimo e in questa domenica decidersi ad amare di più, amare Dio, amare il prossimo. Buona domenica.